Uso Questo gioco di parole di eh, Confindustria e ovviamente legato a quelle che sono le attività tipiche che sono rappresentate qui a Giufluide. Parliamo un po' proprio di Anima, entriamo un po' nei confini, nel perimetro di questa associazione che tra l'altro eh, contiene poi tante altre realtà. Esatto, Anima all'interno di Confindustria rappresenta tutto ciò che è la meccanica a livello italiano. All'interno di Anima, che è una federazione, quindi una sorta di ombrello, ci sono tante altre associazioni, più di 30, ognuna che rappresenta una diversa merceologia e ha dei tipici prodotti di cui poi è rappresentante a livello istituzionale. Questo perché come federazione all'interno di Confindustria il nostro ruolo è quello di tutelare i singoli prodotti italiani sia verso le istituzioni, quindi possono essere i ministeri, INA, le ASL, sia verso poi la Commissione Europea, verso i tavoli di normazione, verso tutto ciò che può essere di interesse per il fabbricante e per il suo prodotto anche per poi ottimizzare quello che può essere il rapporto con il cliente finale, con l'estero, con l'internazionalizzazione, quindi tutto un po' un pacchetto. All'interno di Anima, appunto, essendoci tante associazioni, tra quelle che ad esempio seguo io, c'è cioè quella per cui poi siamo presenti oggi in Piera, che è Aucomesa, che sono le, rappresenta le macchine da cantiere quindi tra cui le perforatrici, il betonaggio, le torre, quindi il mondo dell'edilizia e del cantiere, c'è AISEM che è l'associazione della movimentazione, sollevamento e logistica, quindi tutto ciò che è magazzino, dal magazzino standard al magazzino automatico e Cicop che è il mondo dei forni industriali. Queste però sono solo tre delle 30 e passa associazioni, appunto ognuno di noi poi le rappresenta e le rappresenta, quindi è come se tu rappresentassi i singoli produttori con l'esterno, con le istituzioni o con tutto il resto del mondo. Abbiamo parlato di prodotti da tutelare, qui siamo in una terra che storicamente ha una grande tradizione soprattutto nell'ambito delle perforazioni, delle trevelazioni, pozzi, petrolio, acqua, sappiamo però che in Italia in generale le nostre aziende, quindi anche quelle che fanno parte del mondo di Anima, hanno un livello qualitativo molto alto. Ed è questo uno dei lavori che noi facciamo con le aziende e per le aziende. Noi, uno dei nostri ruoli importanti è quello di essere seduti per le aziende sui tavoli di normazione, che sono poi quella vanguardia tecnico-normativa di sicurezza per i prodotti e quindi poi per la vita e per la sicurezza sul lavoro delle persone. È molto importante il lavoro che facciamo per le aziende perché spesso conoscono in anteprima quello che poi accadrà negli anni. Ne è un esempio appunto perché siamo qui col mondo della perforazione quando c'è stata la nuova norma sul discorso della costruzione e progettazione per la parte di gabbie che rientrava per quanto riguarda la sicurezza dell'operatore ma che è stato uno stravolgimento del, sia da parte del costruttore che nel livello di progettazione sia la parte del cliente in termini di costi, perché era tanto metallo in più da applicare alla macchina, sia in termini di chi poi operava in cantiere, perché i tempi di lavorazione venivano aumentati tantissimo. Il saperlo per tempo e saperlo prima ha permesso ai costruttori di non trovarsi impreparati. Quando ci si accorge poi che magari ci sono delle novità un po' scomode o comunque che al costruttore non fa benissimo ma perché, non perché non è pronto ma perché magari non è pienamente d'accordo o vorrebbe proporre soluzioni alternative, qua entriamo sempre in campo noi che li supportiamo per cercare dal punto di vista tecnico o di position paper o di documentazione troviamo delle soluzioni insieme o insieme alle istituzioni. Ad esempio abbiamo fatto un lavoro qualche anno fa, sempre sul discorso gabbia, insieme ad INAIL, quindi abbiamo aperto un tavolo di lavoro, c'eravamo noi, c'era INAIL, c'era il Ministero del lavoro, c'era il MISE, e abbiamo, fatto, abbiamo analizzato quei campi in cantiere in cui la gabbia poteva non essere utilizzata, ma previsto dalla norma, quindi non erano delle eccezioni. Però abbiamo fatto questo documento, questa position paper, che poi è diventato un libretto INAIL, che aiutava i costruttori da una parte e gli utilizzatori dall'altra. Abbiamo parlato di anime, quindi io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Cairoli. Grazie, Grazie mille. e buon lavoro a Geofluide. Grazie.